Grazie presidente. Eh, Questo ordine del giorno eh, mira appunto a determinare una possibilità di rateizzare i corrispettivi di eh, affrancazione e di trasformazione. Noi ne abbiamo già parlato in uh, commissione e uh, di fatto seguirà dopo un nostro emendamento che prevede appunto l'introduzione di questa rateizzazione per cui quest'ordine del giorno noi lo bocceremo perché propone una eh, diciamo modalità che prevede il 50% prima e il 50% in rate, invece noi con l'emendamento che discuteremo dopo diamo la possibilità di rateizzare l'intero corrispettivo sia di trasformazione che di affrancazione come previsto dal regolamento delle entrate del comune. Grazie.